Se manca qualcosa, allora. Avvisami, per favore. Ah, cioè, da sei minuti che siamo in diretta. Dice sei minuti fa, addirittura. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao, oggi a furor di popolo, the winner Eats, il polpettone e non l'avrei mai detto, pensavo avreste scelto le cozze fritte, invece avete scelto il polpettone, con mia estrema sorpresa, però facciamo il polpettone, ciao Silvana, ciao Nicoletta, ciao Daniela, ciao Marina, ciao allora, aspetta, facciamo subito i saluti. Madame e Messia, <ride> signore questo. e signori, benvenuti in questa nuova diretta. fantastica diretta. Diretta. Ok. Salutiamo. Presenta la nostra <ride> unica, grande, bellissima chef, <ride> ecco Grazella Giannuzzi. Ecco, <ride> questa cosa non era preparata, ve lo giuro, va bene. Allora salutiamo Mattias, ciao a zia e Noemi. Ciao Noemi ok, allora prepariamo il polpettone <ride> insieme. Gli ingredienti per preparare il polpettone gli ingredienti base sono macinato misto uova, allora, macinato misto, uova, latte un panino di medie dimensioni, poi vi spiegherò tutto, del formaggio grattugiato, il prezzemolo, il sale e il pepe. Questi sono gli ingredienti base. Dopodiché abbiamo gli ingredienti che io ho scelto per farcire il polpettone. Questi vanno a gusto, vanno a necessità, vanno a desiderio, a sentimento, come vi piacciono iniziamo preparando però il polpettone e poi passiamo al ripieno allora io ho scelto del macinato misto questo è un altro non è un segreto però è una maniera per avere un polpettone morbido quindi in questo macinato c'è tutto c'è carne di maiale c'è un pezzettino di carne di pollo c'è tutto se voi fate il macinato in questa maniera avrete un polpettone bello morbido e succulento se voi decidete e volete, potete farlo anche solamente metà manzo o vitello e metà maiale e verrà buonissimo. Ora, andiamo ad aggiungere subito il latte al panino per farlo ammorbidire. Ecco qua, io sapevo che avrei vannato il piano di lavoro, però asciughiamo subito aggiungiamo il latte e facciamo in modo che sia coperto allora vi dico la verità io oggi sto, lo sto facendo col pane ma io di, di solito non metto il pane fa, metto solamente il latte però per, siccome si fa così ve lo faccio vedere così poi vi spiego anche perché ok facciamo ammollare, ammorbidire il pane quindi si sì, Tony non ti preoccupare la prossima volta faremo le cozze allora, uh, abbiamo detto uh, il car la carne è macinata, che hai tu? Nel frattempo, abbiamo messo ad ammorbidire il pane nel latte. Andiamo a condire la carne macinata con il sale. Anche qui, regolatevi a seconda dei vostri gusti: il pepe. il trezzemolo. ecco basta questo, questo qua lo possiamo togliere non serve più. e lo stesso facciamo con le uova le andiamo a condire con un po' di sale e un po' di pepe mi sa che non c'è più pepe nel macinino perché non sento più cric cric okay. è pochissimo sicuramente va bene, poi lo mettiamo e andiamo a sbattere le uova ok, abbiamo gli ingredienti per la base sono tutti pronti quindi sono il macinato misto come vi ho detto le uova, il pane ammorbidito nel latte il latte e il formaggio Ora, io non andrò a strizzare il, il pane. Io faccio sempre così e mi viene un polpettone morbidissimo. <ride> Quindi, prendo il pane, il panino che io ho ammorbidito nel latte, e lo aggiungo alla carne macinata senza strizzarlo. Ecco perché vi ho detto, io utilizzo due metodi. Se ho, ecco diciamo la verità, se ho, poca carne macinata e eh, ho il sospetto che sia poca per gli ospiti che ho, allora aggiungo un po' di pane così aumento un po' di volume e di quantità. Se invece la carne macinata che ho è sufficiente e credo sia sufficiente, io non aggiungo il pane, ma aggiungo solo il latte perché non mi va ad aggiungere il pane visto che è carne, facciamo carne senza aggiungere il pane, va bene? A questo andiamo ad aggiungere non ne metto tutte e due le uova, vediamo quelle di cui avrò bisogno. Per il momento ne aggiungo metà. Il prezzemolo l'ho messo, c'è tutto. E adesso andiamo ad impastare. Inizio con la forchetta per non sporcarmi troppo le mani. Però non è cosa. Devo fare... Aggiungo anche un po' di formaggio visto che ho questo pezzo, lo vado a spezzettare perché è buono. Dimmi se c'è già qualche domanda. Speriamo che non si sentano i rumori che arrivano dall'esterno. Perché tutto oggi devono fare. Aggiungo un po' di formaggio. Allora, il mio è grana, credo perché lo vedo un po' troppo fresco, per voi se ce l'avete più stagionato è meglio, però potete utilizzare grana, parmigiano, pecorino, quello che voi preferite. E andiamo ad impastare. Allora, vi dico un'altra cosa per ottenere il, il polpettone, ma di testa, per ottenere il polpettone uh, morbido io ho sbattuto tuorli e albumi su mezzo chilo di carne macinata ma se voi doveste, doveste fare una quantità di carne macinata maggiore il mio consiglio è quello di aggiungere alle due uova base albume e tuorlo solo tuorli perché l'albume va ad asciugare tanto va a tirare tanto il composto e lo far venire asciutto Un'altra cosa, qual è secondo me l'ingrediente che non va messo assolutamente nel polpettone di carne? Il pangrattato, perché il pangrattato come si sa si utilizza per asciugare le preparazioni e quindi quando abbiamo un prodotto troppo umido noi cosa facciamo? Aggiungiamo il pangrattato finché non arriva della consistenza, che noi non è della consistenza che noi desideriamo. Nel caso del polpettone... Noi non dobbiamo mettere il pan grattato, altrimenti va ad asciugare e ad assorbire tutti i liquidi di cottura del, del polpettone, rendendolo asciutto. Ora, come vedete, per me è già perfetto. Manca solo questo. Da due uova non le ho messe tutte. Vedete, è morbido. Io vorrei aggiungere anche questo latte, perché mi dispiace. E soprattutto perché è il latte a dare morbidezza alla carne. Ecco, come vedete adesso è bello morbido ed è perfetto. Aggiungo solamente un altro po' di formaggio e basta. L'aglio ci va? Eh? L'aglio. Allora, l'aglio a chi piace sì. Io non lo aggiungerò perché mangiandolo di sera... Non c'è una scalata. Sì, aglio, noce moscata potete aggiungere quello che preferite allora la noce moscata non piace adesso l'avrei detto sia dell'aglio che della noce moscata ok basta è morbido e si sente già che è sufficiente le, sono sufficienti le uova che abbiamo messo questo è il polpettone già pronto mi raccomando se usate la carne macinata che sia fresca di giornata, non tenete il macinato nel frigorifero perché la carica batterica della carne macinata aumenta di minuto in minuto, ok? Ora io mi vado a lavare le mani e arrivo nel frattempo. Se c'è qualche domanda, fatela. domanda? entri dimmi <ride> dimmi, dice cioè c'è qualche domanda, farsi con la testa. Ma non parla. No, proprio fatto Dimmi. Qual è la domanda? No, è tutto chiaro. Grazie del consiglio. Eh? Ho, prontato, ho fatto ah, Ora, io per farcire il nostro polpettone ho scelto fagiolini e formaggio. Il formaggio che ho scelto è un formaggio morbido che si chiama, posso dire come si chiama? si sì, Asiago, non è un Quindi, ora che cosa facciamo? Andiamo a tagliare un po' i fagiolini perché li ho lasciati lunghi. Parliamo di un'altra cosa, dei fagiolini. Come vedete i miei fagiolini... Inquadra bene del mio orto, ecco, mo lo stavo per dire: vedete come sono belli verdi. Ora vi spiego. Anche Sì, sono di stagione, si sono di stagione. Adesso, eh, beh, adesso. Ah. e se sono del tuo orto, sono di stagione. Vabbè. Aspetta, fammi finire, già vedi, mo Non mi ricordo, ecco, vedete come sono belli verdi. Adesso vi dico come fare per ottenerli così verdi. Dimmi, che è successo? Mi sono persa perché no, il pane grattugiato. Perché il pane grattugiato asciuga il, il polpettone, va ad assorbire tutti i liquidi di cottura e rende il polpettone asciutto. Si sì, stai preparando un polpettone? Sì, sto preparando un polpettone ripieno di fagioline forti. per formati. il ritardata. Non... Sì, si. Sì, sì. Un polpettone ripieno. Anche fagiolini se c'è nel posto comunque. Eh? Anche se sta scritto nel posto. Sì, si sì, sta scritto Basta nel posto. Sì. Questo tanto è di panino con latte lo possiamo utilizzare Li vado a tagliare leggermente non troppo piccoli e ora vi dico come ho fatto o come si fa per ottenere dei fagiolini belli verdi Allora, innanzitutto i fagiolini devono essere freschi questi nostri hanno appena 24 ore di vita perché sono stati raccolti ieri dal papà di regista e quindi sono freschissimi poi si mettono a cuocere in acqua che bolle salata oppure si aggiunge il sale appena messi i fagiolini. È la stessa cosa. Non si copre col coperchio una volta che i fagiolini cominciano a bollire. Si lasciano no. cuocere? No, perché se tu li copri diventano scuri. Non lo so perché, per quale appena legge della fisica, Però diventano scuri. Poi, c'è chi uh, aggiunge io non l'ho mai fatto però ho sentito che si fa con ottimi risultati un pizzico, pizzico, pizzico, pizzico proprio un cicinin soprattutto dipende dalla quantità dei fagiolini di bicarbonato ora ho detto io non l'ho mai fatto però ho sentito che c'è chi lo fa quindi freschi non coprite la pentola quando state a bollire i fagiolini qualcuno fa di star mute non coprite la pentola quando state a bollire i fagiolini se volete provare aggiungete un pizzico ma un pizzico deve essere di bicarbonato e poi un'altra cosa fate lo shock termico quando li avete cotti direttamente li scolate dall'acqua bollente e li passate in acqua e ghiaccio questo procedimento bloccherà la cottura e vi farà rimanere i fagiolini verdissimi va bene? ah un'altra cosa, la cottura dei fagiolini i fagiolini non devono scuocere, devono cuocere. Ora vi faccio vedere che i miei fagiolini sono cotti al punto giusto. Allora, guardate. Pentola normale, non a pressione. Eh? Pentola normale, non a pressione. C'è anche chi cucina nella pentola a pressione con due dita d'acqua si fanno. Sì, sì, si fa. Però io è... la pentola a pressione, il terrore della pentola a pressione non uso, non, non ne vale la pena. Vabbè, se, fretta, Vabbè, se uno fredda, lo può utilizzare. Vi stavo facendo vedere la cottura dei fagiolini, eh. che è perfetta perché non sono troppo cotti. Ho perso... vedete? Fate così e si spezza. Non è moscio perché è troppo cotto, deve essere bello... Um, turgido. Turgido, ecco. Ok? E abbiamo detto anche dei fagiolini. Naturalmente, se non vi piacciono i fagiolini, li potete sostituire con un altro tipo di verdura o con un altro ancora, che adesso vi dico. Ora io li taglio tutti, poi se non sono necessari, tanto stasera, questi saranno l'accompagnamento della polpettone Nessuna domanda c'è? Ma che bello! Vuol dire che sto spiegando in maniera chiara. abbiamo tagliato i fagiolini, spostiamo questo e tagliamo, giriamo il tagliere, lo asciughiamo i fagiolini e andiamo a tagliare il formaggio, lo tagliamo a dadini, adesso vi spiego tutte le alternative che potrete utilizzare al posto dei fagiolini e della siago. Poi lo trovate il video perché si appassava. Sì, passato sì, sì, quello lo metteremo su, su YouTube. Su YouTube, non lo trovate. ah no ora tu hai usato il bicarbonato e funziona? Okay. Ecco, eh, vedi, io l'avevo sentito da un mio collega che utilizzava il bicarbonato, però io non l'avevo mai fatto. Ok, ora lo tagliamo a ad dadini. Quindi vi dicevo al posto delle, dei fagiolini potete utilizzare gli spinaci Sto facendo le... vedere l'arte del coltello Arte del coltello, tagliare il formaggio Gli spinaci Attenzione se non uh, sapete fare non l'ho fatta Le cicorie Che altro? Gli spinaci, le cicorie, le bietole uh, Sempre però cotte, mi raccomando O cotte o saltate in padella quindi spinaci, bietole, cicorie, eh, d'inverno i carciofi oppure i funghi potete mettere qualsiasi tipo di verdura potete mettere anche un salume quindi del prosciutto cotto, del prosciutto crudo dello speck, della mortadella, della porchetta oppure preparare una frittata sottilissima fatta solo di uova, eh, di uova sbattute e pochissimo formaggio e metterla al centro del, del rotolo che adesso andremo a preparare Naturalmente al centro potete mettere anche le uova sode, però io oggi lo devo fare light. Diciamo light, lo devo fare un po' più leggero perché ci dobbiamo dare un contegno, diciamo così. Ora prendiamo la santa carta forno, dovrebbe diventare santo colui che l'ha inventata, e mettiamo un filo d'olio proprio un filo e andiamo a cospargerlo sulla carta a forno così prendiamo il polpettone e lo adagiamo qua e cominciamo ad appiattirlo con le mani Se vedete che il polpettone si appiccica, le mani vi bagnate con la mano, con l'olio e andate tranquilli. Dovete ottenere un rettangolo che sia tutto dello stesso spessore. L'abbiamo presa tutta. Togliamo le cose così potete vedere più facilmente. Facciamo così: andiamo a stendere la carne fino a ottenere un rettangolo. Peperoni, melanzane, spesso la metto. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Quello Tutto quello che volete. Peperoni, melanzane, alumi, eh, zucchine, albumi, zucchine eh, ma veramente qualsiasi cosa. Che più ne ha, più ne ha. Sì. Non c'è... Libido. sì sì, io ho scelto i fagiolini perché sono di stagione ce li avevo che me mi ha dati il papà di regista avevo una busta di fagiolini e allora ho eh, scelto i fagiolini eh, ma quello che avete in frigo? la quello che avete in frigo, se vi ha avanzato un po' di verdura eh sì. grigliata o verdura cotta no, al forno utilizzatela tranquillamente io l'ho riutilizzata però sì sì, non anche della cicoria così. saltata è buonissimo con la cicoria io con la cicoria lo adoro sì. delle fette di melanzana potete utilizzare un altro tipo di formaggio invece di utilizzare la siago Le dosi sono nel link. No, il link non c'è, lo metterò una volta pronto il, il polpettone. Saranno nel link. qui tutto succede. Cioè tutto al momento qua. Sì, perché la ricetta che avevo è diversa, è quella con la pasta sfoglia. Adesso ve lo dico lo stesso però, visto che l'ho detto. Okay. Abbiamo ottenuto, come vedete, un bel rettangolo, lo andiamo a pareggiare, così. a mettere i fagiolini al centro i fagiolini io non li ho conditi li ho lasciati li ho messo solamente un filo d'olio e basta potete mettere la menta potete mettere il basilico io li ho lasciati così li mettiamo al centro così Beh, penso che siano sufficienti questi quante saranno? sono 2-3 cucchiai di fagiolini spezzettati e ora il formaggio potrete mettere anche della mozzarella asciutta non è detto che dovete mettere per forza questo, del galbani qualsiasi formaggio vi piace, veramente fate come credete l'importante di questa ricetta è che il polpettone non sia asciutto ma il resto per il ripieno potete divertirvi come volete voi io il formaggio ne metterò un po' perché poi il ripieno sarà bello filante e anche questo darà succulenza alla carne. Beh, basta un pezzo! <ride> no, ora che cosa facciamo? Abbiamo sistemato bene il ripieno, lasciamo solamente pochettino pochettino i bordi liberi. Con la carta a forno, finora è tutto, è tutto chiaro? Pronto, registro. Sì, sì. Qualcuno usa la pentola a pressione eh, va bene. la patata si sì, la potete mettere un po' d'acqua sopra il livello dei fagioli giusto? Un filo d'acqua sopra il livello di che... Per che cosa? Per la cottura nella pentola a pressione? Sì ok. Allora, ora con uh, l'aiuto della carta forno, noi prendiamo la carta forno e andiamo ad arrotolare. E con le mani aiutiamo il polpettone a contenere il ripieno, si vede? Così. Sempre con la carta forno andiamo ad arrotolare. Prendiamo da questa parte e chiudiamo il polpettone, così. Chiudiamo con la carta a forno e andiamo a pressare, bene così. Lo facciamo diventare della forma che vogliamo noi. Quindi, vedete? Rotolato. È arrotolato. È arrotolato. È ripieno, sta tutto dentro, sparito, magia questo sì. è il nostro polpettone ora un altro piccolo piccolo accorgimento ma è solo per una questione mia personale che io faccio questa cosa se a voi piacciono seguite anche voi se no fate come sempre io mezzo chilo prendo... mezzo chilo sì, si sì, si questo è mezzo chilo di carne macinata ho detto, ho detto la chiesto tre volte mezzo chilo sì, mezzo... siamo partiti a mezzo chilo di macina sì. un Poi pallino piccolo tutte. due uova ma non le utilizzate tutte e 5 cucchiai di parmigiano circa però anche qui va a sentimento va a gusto ora io faccio così chiudo però prima devo mettere il rosmarino mettiamo dei rametti di rosmarino se preferite la salvia mettete la salvia fate come preferite voi mettiamo un rametto di rosmarino così e andiamo a chiudere così la chiusura io la farò, la farò trovare sotto ora ripeto per una questione mia personale di gusto lo metto in una in uno stampo da cake, che c'è tutto l'ora in uno stampo da plum cake perché uno perché mi mantiene la forma ma guardate perfetto A misura proprio no? ah, giusto giusto non ho dovuto neanche fare violenza sul polpettone niente allora perché lo metto nello stampo da plum cake perché si potrebbe mettere naturalmente così in una teglia qualsiasi da forno e tranquillamente lo cuocete però cosa succede? che adesso in cottura naturalmente i liquidi di cottura fuoriescono dal polpettone fuoresceranno dal polpettone e andranno a sporcare la teglia nella quale metteremo il polpettone naturalmente per mezz'ora 40 minuti il tempo di cottura, questi sughi si bruceranno. A mio gusto producono un profumo che a me non piace. Quindi, io che faccio? Metto ecco il polpettone nello stampo da pancake che mi mantiene la forma, ma soprattutto mi mantiene i liquidi di cottura all'interno del polpettone stesso, e mi sono spiegata, vero? È abbastanza chiaro. Io penso che si. Sì. Quindi non la cuoci con la carta forno, sì. non la tolgo? No, la carta forno non la tolgo perché così non si asciuga sì. e rimane bello umido. Mm. Al, massimo sì, al massimo la tolgo solamente 5 minuti prima di finire la cottura. Eh, 5 però, prima però, la quello la che la dicevo io è il mio suggerimento di cuocerlo se ce l'avete, è una stampa da pancake perché così i liquidi di cottura del, del polpettone non fuoriescono non se ne vanno in giro per la teglia e non bruciano rimangono contenuti, rimangono contenuti nella teglia nello stampo cioè praticamente uno stampo che contiene la misura sì, del polpettone sì. che andiamo a fare, alto sì, che contiene così le liquidi non, non si disperdono, non bruciano sì, sì, e non chiaro, danno chiaro, un chiaro, cattivo odore, è, chi... è, chiaro, è chiaro? Perché il sugo del non polpettone non, non il polpettone, non si sente. No. però la cosa bene, più importante bene, è che non bene. si sente il cattivo odore di carne bruciata, va bene? Ok, sì. Penso che è chiaro. Ora, questo che cosa si fa? Si mette in forno a. 180 gradi che sia statico o sia ventilato va benissimo lo mettete a cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti 40 minuti circa come facciamo a capire che il polpettone è cotto? semplicemente lo andiamo a punzecchiare o con una forchetta o con uno stuzzicadenti se il liquido che fuoriesce è chiaro il polpettone è cotto se il liquido che fuoriesce è rosa o addirittura rosso non è cotto va bene eh? Ok? Quindi, naturalmente una volta preparato così voi lo potete tenere in frigorifero pronto al momento è così, sì, così crudo però ben, ben coperto ben coperto sempre si sì, ben coperto Curito, vedete è tutto ben coperto non lasciate la carne macinata all'aperto per carità che la carica batterica prolifera. Vabbè, ah, allora, la cortezza fatto. è solita, sì. sempre tenere presente, sì. quindi lo tenete così pronto. Al momento in cui dovete andare a cucinare, sì. lo mettete in forno. Accendete il forno no, a 180 gradi, mezz'ora, forse 40 minuti, dipenderà sempre dal forno. Da me, dal Io forno. vedete, Questa sarà la mia grandezza. Se voi non avrete lo stampo da pancake, molto probabilmente lo farete più sottile, più piccolo di circonferenza e quindi cuocerà più velocemente oppure lo farete più alto più spesso di circonferenza, e cuocerà meno velocemente quindi i tempi di cottura che noi vi indichiamo sono sempre indicativi dimmi regista dimmi tutto non so se si può dire, no no no no dite quanto deve andare in profondità lo stecchino fino in fondo fino in fondo eh, certo la carne allora se voi uh, la parte di sotto del uh, non essere stupido la parte di sotto del uh, polpettone naturalmente è cotta più di quella su che sta in superficie se voi andate a punzecchiare vabbè non certo la punta a punta ovvio è eh, un po' in profondità scusami non, non essere stupido sì. eh. Eh, no dai se voi andate a punzecchiare il polpettone questa parte già è sufficiente perché quella se questa è cotta figuriamoci quella di sotto quindi è la, parte la parte superiore è sempre meno cotta di quella di sotto perché questa qui è quella che ha più contatto con il calore sì. quindi è con la teglia soprattutto che gli dà ancora più calore va bene eh, ok sì. penso che che ci siamo ma se lo faccio con la carne macinata congelata lo puoi fare con la carne macinata congelata, l'importante è che la fai scongelare prima. Eh, Devi uscire prima e poi la, la scongelare. lo puoi fare, tra Non sotto l'acqua. No. no, no, no, la carne no. congelata si fa scongelare. A temperatura ambiente? No, si fa scongelare nel frigorifero. Ah, ha detto. Si esce dal freezer, si mette nel frigorifero ah. e si fa scongelare lentamente. Va bene. In frigo. In frigo, sì ok posso aggiungere le patate Sì, potreste aggiungere le patate però non so se ce la fai nel tempo di cottura del polpettone a fare le patate se le metti in una teglia magari tagli una sbollentata di qualche secondo prima e poi aggiungere nella teglia però non questa qui a quel punto metti lo stesso la carta a forno con il polpettone e poi nella teglia gli metti le patate intorno condite con olio sale rosmarino però tagli una sbollentata di qualche minuto. Va bene? Poi che più? Sì. No, no, che domanda stupida. No, non ci sono domande stupide. No, chiarimento non so Nessuna domanda è stupida, tranne quando mi chiedono di che colore è il cavallo bianco di Napoleone. Allora io lì non rispondo. Di che colore è il cavallo bianco di, di Napoleone, Napoleone? Sì quando mi fanno le domande in privato eh beh, oppure sono... mi fanno domande dove io ho già detto tutto nella ricetta e mi richiedono la stessa cosa allora eh. io lì non rispondo dico sempre leggete la ricetta però è solamente per, per dire va bene oggi è fatto zucchine e patate al forno come erano Manuela? erano buone? ma per renderlo croccante con una crosticina che cosa si fa? Quando è cotto il polpettone, che avete fatto la prova con lo stuzzicadenti oppure con la forchetta, lo togliete dalla carta forno oppure lo aprite semplicemente. Allora, adesso vi faccio vedere. Facciamo così. Facciamo che la chiusura la mettiamo in alto, così. Quando è cotto il polpettone, voi andate ad aprire così e fate la prova con lo stecchino se esce il liquido chiaro è eh, cotto, se esce un liquido rosa o rosso non è cotto se volete che venga una bella crosta che fate? aprite il polpettone così uh -huh. e gli date una botta di grill sia che l'abbiate messo nello stampo da plum cake sia che l'abbiate messo in una teglia qualsiasi potete fare tranquillamente questa cosa, potete fare anche un'altra cosa però lo dovete fare un po' più sottile, non così alto. Potete metterlo o nella pasta sfoglia o nella pasta del pane e fare un polpettone in crosta, va bene? Io li chiudo, ora io lo metterò a cuocere e poi appena ho finito, io la ricetta già ce l'ho scritta, devo solamente mettere le fotografie e la fotografia del prodotto pronto appena finito il, la diretta io lo metto a cuocere e vi faccio vedere il risultato del polpettone cotto va bene Ok? perfetto brava ottima idea scusami bellezza <ride> mi sono perso il procedimento dove posso vedere la ricetta adesso su youtube fra 5 minuti appena finisce la diretta il tempo di caricarlo, 10 minuti e quarto d'ora e lo trovi su youtube va bene ciao fronte Ronto! ciao meri di capo ok Abbiamo chiuso. Iscrivetevi a YouTube. Esattamente, iscrivetevi a YouTube. Così. Se vi piacciono le ricette condividetele. Sì, bisogna mettere necessariamente il rosmarino. No, no, no, no, no. Io l'ho messo perché a me piace. Voi potete anche non metterlo assolutamente. Ho posto del rosmarino. Vi piace la salvia, mettete la salve. Vi piace la loro, mettetela loro. Non vi piace niente, non mettete niente. Tranquillamente, no. Non dovete metterlo per forza. Queste cose, niente. Nella cucina... Niente è per forza, a meno che non parliamo dei dolci. Per i dolci il discorso cambia, perché i dolci sono tutti una questione di chimica e di scienza. Allora lì ci sono cose che bisogna mettere per forza. Eppure ormai quelli più bravi di me hanno trovato la soluzione per sostituire tutto. Si sostituisce tutto ormai. Va bene? Ok? Latte senza il pane. Quanto ad occhio? grazie Santina, ad occhio puoi mettere su mezzo chilo o mezzo bicchiere di latte se non metti il pane perché naturalmente noi stiamo parlando anche di un prodotto che senza pane sarebbe ottimo per i celiaci ecco perché io a volte il pane non lo utilizzo soprattutto al lavoro ci sono i celiaci non lo utilizziamo, va bene? e quindi se utilizzate solamente il latte mezzo bicchiere di latte ad occhio, su mezzo chilo mezzo bicchiere di latte, va bene? va bene ottima ricetta grazie mille ok se la preparo in crosta in superficie posso mettere comunque sì sì sì, sì, se la preparo in crosta in superficie puoi mettere lo stesso rosmarino dimmi regista hai qualche problema? ok, okay. va bene okay. Okay. abbiamo spiegato tutto aspetta fammi vedere che ci sono le domande ciao Coretta da quanto tempo? ciao se la preparo in crosta sì allora, in crosta naturalmente prima di passarlo nella crosta potreste anche avvolgerlo nel in qualche salume, quindi pancetta, spec, quello che volete voi, ok? Ok, va bene. Allora, come vi dicevo, la diretta adesso sarà salvata su YouTube. Iscrivetevi al canale YouTube. Se vi è piaciuta questa ricetta, condividetela. La pagina mettete mi piace, condividete. Sì, non so. e poi quando. Non dire noi. Quando, quando è sarà cotto il polpettone vi faccio vedere la ricetta completa, va bene? diciamo che ci sono dei rumori di sottofondo che sono così fastidiosi che ci stanno facendo veramente eh, è come un martellamento nel cervello perché fra me che parlo e i rumori di sottofondo non si capisce niente ecco perché siamo un po' infastiditi, è solamente questo ok? Allora, noi ci vediamo giovedì Pomeriggio alle 4 e mezza per fare un dolce insieme. Per il momento non so ancora che cosa fare voi. Se avete dei suggerimenti, suggeritevi. Ecco, va bene? Ok, ora io vado a cuocere il polpettone e poi vi scrivo la ricetta. Ok? Grazie a tutti, ci vediamo giovedì e più tardi con la ricetta completa. Ciao a tutti, ciao Mattias! Ciao Noemi! Ciao! Ciao! Alla prossima!